pressa universale per lo stiro contemporaneo delle due gambe del pantalone ciclo completamente automatico per una piega duratura funzionamento pneumatico, compressione regolabile massima semplicità e produttività anche con un operatore non specializzato produzione oraria elevatissima fino a 40 pezzi ora Assicura la massima efficienza e qualità nello stiro. Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale.